Benvenuti, in questo video parliamo di Mercurio, il pianeta più piccolo del Sistema Solare. Il pianeta prende il nome dal messaggero degli dei della mitologia romana. Infatti, anche gli antichi avevano notato che questo pianeta si muove molto velocemente nel cielo, proprio come un messaggero sempre di corsa. Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, è anche il pianeta più piccolo del Sistema Solare. In questa immagine in scala è a malapena visibile rispetto ai giganti gassosi. Mercurio fa parte della famiglia dei pianeti rocciosi, assieme a Venere, la Terra e Marte. Tutti questi pianeti sono composti da rocce di silicati e metalli. I pianeti giganti del Sistema Solare sono invece composti prevalentemente di gas attorno ad un nucleo solido. Tutti i pianeti del Sistema Solare compiono orbite abbastanza circolari, nel senso che la loro distanza dal Sole non varia molto. Mercurio invece ha un'orbita fortemente eccentrica. La sua distanza dal Sole varia infatti da un minimo di 46 milioni di chilometri ad un massimo di 70 milioni di chilometri. Visto dalla Terra, Mercurio non si allontana mai molto dal Sole, e quindi è visibile solo all'alba oppure al tramonto. Per osservarlo occorre avere l'orizzonte più libero possibile, dato che non fa in tempo ad alzarsi in cielo prima di essere raggiunto dal Sole. Se confrontato con la Terra, Mercurio appare subito un pianeta molto diverso. A causa della sua vicinanza al Sole, Mercurio compie un'orbita in soli 88 giorni rispetto ai 365 giorni della Terra. Però, Mercurio compie una rotazione su se stesso in più di 58 giorni terrestri. Il raggio di Mercurio è di 2400 km, il 40% di quello della Terra. Mercurio è poco più grande della nostra Luna ed è più piccolo di Ganimede, uno dei satelliti di Giove. Mercurio ha circa la stessa densità della Terra, ma essendo molto più piccolo esercita una forza di gravità di circa un terzo di quella terrestre. Studiare Mercurio è difficile. La sua vicinanza al Sole rende impossibile usare ad esempio il telescopio spaziale Hubble, dato che la luce del Sole lo danneggerebbe irrimediabilmente. Ciò che sappiamo di Mercurio è dovuto principalmente alle uniche due sonde che l'hanno visitato, Mariner 10 negli anni 70 e Messenger negli anni 2000. C'è un motivo pratico per cui solo due sonde sono giunte su Mercurio. Mettere una sonda in orbita attorno a questo pianeta è molto difficile perché bisogna scendere verso il posto gravitazionale del Sole. Sappiamo che i corpi dotati di massa sono influenzati dalla forza di gravità. Il concetto di potenziale gravitazionale ci aiuta a visualizzare come agisce la forza di gravità. I pianeti e le stelle creano dei pozzi nel potenziale gravitazionale. Tanto maggiore è la massa, tanto più largo e profondo è il pozzo. Una sonda spaziale tenderà a muoversi verso punti con minore potenziale, come una biglia sulla sabbia tende a scendere lungo le pendenze. Se la sonda viene fatta avvicinare a un pianeta con la giusta velocità, può rimanere intrappolata nel suo pozzo gravitazionale, e questo è un fatto positivo se la sonda deve restare in orbita attorno a quel pianeta. Purtroppo, i pianeti interni sono molto piccoli e i loro pozzi gravitazionali sono insignificanti rispetto a quello del Sole. Questo significa che una sonda che parta dalla Terra diretta verso Mercurio arriverà troppo velocemente e dovrà consumare molto carburante per rallentare e fermarsi prima di cadere nel Sole. Per evitare di cadere nel posto gravitazionale del Sole, Mariner 10 e Messenger hanno dovuto esibirsi in una gara di pattinaggio artistico cosmico, scivolando ripetutamente accanto alla Terra, Venere, Mercurio. In questa animazione vediamo la rotta della sonda Messenger, partita nell'agosto del 2004, ha effettuato una serie di passaggi tra i pianeti interni prima di entrare in orbita attorno a Mercurio sette anni dopo, nel marzo del 2011. Una volta raggiunto Mercurio, Messenger ha raccolto dati per i successivi quattro anni, prima di essere fatta schiantare sulla superficie del pianeta al termine della missione. Questo è Mercurio come lo vedremo con i nostri occhi se fossimo stati in orbita assieme a Messenger. Mercurio somiglia molto alla nostra Luna. Ci sono crateri e pianure simili ai mari lunari. Tutto fa supporre che il pianeta sia geologicamente inattivo da milioni di anni, anche se gli scienziati non escludono che flussi di lava possano ancora emergere di tanto in tanto da spaccature sulla crosta. Queste immagini in falsi colori ci aiutano a evidenziare le caratteristiche chimiche e geologiche sulla superficie di Mercurio. Si notano chiaramente linee quasi dritte che si irradiano da crateri da impatto. Diversi colori indicano la presenza di specifici minerali in diverse aree del pianeta. La struttura interna di Mercurio è simile a quella di tutti i pianeti rocciosi. Possiede un nucleo interno solido, un nucleo esterno fuso composto prevalentemente da ferro, un mantello roccioso e infine una crosta solida. Il nucleo di Mercurio occupa circa il 55% del volume del pianeta, contro il 17% del nucleo terrestre. Inoltre, il nucleo di Mercurio ha il più alto contenuto di ferro tra tutti i pianeti. Il motivo di questa abbondanza di ferro è ancora oggetto di studio. A causa della sua bassa gravità e della vicinanza al Sole, Mercurio non possiede una vera e propria atmosfera. È invece circondato da un'esosfera composta da idrogeno, elio, ossigeno e da particelle metalliche di calcio e potassio. Queste sostanze sono probabilmente evaporate dalla superficie del pianeta a causa del vento solare. La temperatura sulla superficie di Mercurio varia da meno 173 gradi nella parte in ombra a più 427 gradi nella parte illuminata. Nonostante questo, non è il pianeta più caldo del sistema solare. La superficie di Venere raggiunge i 460 gradi a causa dell'effetto serra prodotto dalla sua atmosfera di anidride carbonica. La sonda Messenger ha trovato qualcosa che non ci si aspetta di trovare su un pianeta continuamente abbrustolito dal Sole. Ci sono infatti vaste riserve di ghiaccio d'acqua, evidenziate in giallo in questa foto in falsi colori. Com'è possibile che il ghiaccio sopravviva con una temperatura sulla superficie di più di 400 gradi? La spiegazione è che l'asse di rotazione di mercurio è quasi verticale. Questo fa sì che l'interno di alcuni crateri e i poli rimanga costantemente in ombra. Dentro a questi crateri la temperatura è talmente bassa che il ghiaccio si conserva. Si ritiene che il ghiaccio sia stato portato su Mercurio da comete che nel corso di milioni di anni si sono schiantate sul pianeta. Mercurio ha ancora molti misteri da svelare. Sta per essere raggiunto dalla sonda Bepi-Colombo, realizzata in collaborazione tra le agenzie spaziali europea e giapponese, il cui arrivo è previsto nel 2025. La sonda è composta da due parti che si separeranno una volta raggiunto Mercurio. Una studierà la superficie e la composizione interna, mentre l'altra studierà il suo campo magnetico. Non ci resta che attendere il 2025 per saperne di più su questo nostro piccolo ma interessante vicino cosmico.